sono candida eh, nel video di oggi voglio fare voglio decorare questa scatola libro e l'idea è quella proprio di, di farla poi diventare simile a, ad un libro eh, vedremo poi dopo come allora per realizzare questa scatola ho deciso di utilizzare dei eh, pezzi degli, di avanzo di, di una carta di riso stamperia con, con soggetto Parigi, vedete la Tour Eiffel con dei fiori ho ritagliato anche la scritta Voyage en France ehm, perché voglio inserirla in un punto qui e quindi non ci stava dentro il pezzo di carta e l'ho ritagliata in modo da boh, vedere poi come incollarla perché praticamente a parte questa carta di viso di stamperia eh, per la copertina voglio utilizzare allora, questo timbro con il quale ho, ho già eh, ritagliato la mia figura che è questa vedete che ho anche eh, colorato nel viso e sulle gambe con dei distress marker e poi cosa ho fatto Ho eh, timbrato e sempre con lo stesso timbro su della carta scrap stamperia, esattamente questa carta così un po diciamo un po natalizia una un foglio e due ho ritagliato la gonna la maglia della mia dama e poi ancora ho ritagliato su quest'altra carta a pallini il particolare che incollerò qui sulla gonna il particolare della balza in modo da dare un, un po' di movimento con le due carte diverse ma questo poi lo farò man mano che, eh, che realizzo la scatola per il resto praticamente eh, utilizzerò i soliti colori stamperia gli allegro che ho preso nelle tonalità torroncino, bruno, eh, verde prato e bordeaux, che sono colori che, vedete, vanno a richiamare perfettamente i colori della carta di riso. Eh, utilizzerò eh, l'acqua colo cuoio, che mi servirà per creare l'effetto libro qui, in questo punto, dove praticamente è eh, un Utilizzando la modeling paste bianca creerò dei rilievi striati che mi daranno proprio l'effetto delle pagine, poi vedremo come. Detto questo, visto, visti i materiali principali che utilizzerò per fare la scatola, non ci resta che procedere con eh, la realizzazione. Il lavoro di oggi è terminato questo è il risultato finale la nostra scatola libro questo è il laterale e questa è la parte interna che rappresenta le mie pagine all'interno della scatola così ho ancora creato questo decoro dorato per abbellirla un po' come dico sempre se avete dubbi o domande scrivetemi e cercherò di rispondere più in fretta possibile o se vi fa piacere lasciate semplicemente un commento ehm, come dico sempre se il video vi è piaciuto eh, vi chiedo di iscrivervi al mio canale youtube candida lo russo così mi aiuterete a farlo crescere e detto questo, eh, non mi resta che, come al solito, augurare buona creatività a tutti e ci vediamo con il prossimo lavoro. Ciao!